Lo strazzato. Cazzo. <ride> è imbarazzante sta cosa. Perché da tanto che non faccio un video. Quindi <ride> mi sento molto imbarazzo a sta cosa. Aspetta, aspetta, aspetta, <ride> mi devo ricordare. Allora, aspetta, intanto fammi mi mettere bene il cappellaio matto. Ah, raga, mi sono tagliato i capelli. Vabbè, comunque vedete che sono più corti. Ah, c'ho il cappello perché mi sentivo un po' Da cappellaio matto oggi, no? Quindi nel dubbio mi sono messo il cappellaio matto, capito? Ma ragazzi, ricordi che mi sono il in questo nuovo video. Che sto oggi in sul mio canale. Ah, mi sento proprio. A ah, mio agio! Proprio a casa. Ah, quest'oggi. Io non so, io in questi giorni non ho caricato nessun video perché manca proprio quel pizzico di contenuto in più agli altri. Che tu dici, ah, oh, che E allora quest'oggi mi sento proprio gasato, molto gasato perché mi è un'idea molto, molto particolare, molto bella, carina. E quest'oggi parliamo della mia esperienza a scuola, della mia esperienza al liceo perché, mamma mia, è un trauma. Non è, per me, non è stato un trauma passare dalle medie al liceo. Cioè, mi è dispiaciuto lasciare i professori delle medie, i compagni, sì però sti grandissimi cazzi da una parte cioè mi, mi diverto pure al liceo anche alle medie mi divertivo un botto però sono stato bocciato ai medie quindi che posto il liceo Mamma mia che posto Che tutti, tutte le cose che succederanno al liceo Uno non si le dimenticherà mai Quindi rimarranno sempre nel nostro corazon Però non volevo parlare di proprio il liceo I compi No, proprio questi cazzi Però dei professori Di quello che mi sta succedendo a me Ehi, ah, proprio sputtanare le persone con il video oh, Mamma mia quanto mi piace questa cosa Perché visto che ovviamente i nomi non potrò fare i nomi Però dirò, ah il professore Cogozza. Farò, oh sì, oh Perché mi conosce Cioè, che Sta in classe con me. La maggior, maggior parte delle persone che sta in classe con me, i miei video li vedono. Quindi capiranno <ride> di che sto parlando. Quindi. Ah, poi si vede qua. Eh, sono delle scritte che mi hanno fatto oggi a scuola. Però. Grazie Lavina Abbiamo iniziato benissimo Abbiamo iniziato molto bene Con la classe La scuola Molto partecipi molto Molto Ah Che figo Manca quel tocco di de... Proprio De cazzimma Proprio quel tocco di cazzimma Che Quel tocco che Ti dice lanciamo il banco Dalla finestra Manca proprio quel tocchicino Ma, ma Che stavo cercando Deve ancora uscire dai nostri cuori Quel tocchicino Vabbè, allora, Parliamo delle mie Avventure traumatiche a scuola Allora Volevo parlare di subito Del mio Della mia ultima esperienza Paranormale A scuola Ah sono stato interrogato In questa bellissima materia <ride> Ha ah, interrogato Benissimo Dopo Tre volte mi ha interrogato Sta stronza Tre volte Dopo che Ha interrogato gli altri una volta Tre. a me tre perché no non gli piaceva, capito? E il tre, tre. mi ha interrogato, dito prof. a me già mi ha interrogato tre volte, ora cioè sono preparato lo stesso, sono andato tranquillamente sono andato, pacca, perché hai guardato lo schermetto? Sono andato proprio lì tranquillo, ho detto prof. sono a me va benissimo, poi se poi te lo metto proprio pow, in quel posticino dove sappiamo tutti noi. ho detto tre cazzo di testi, uno gliel'ho ho detto perfettamente che manco Dante che si ricorda così tanto a dimmi la commedia Dante, quindi ragà. poi ho detto un altro testo, cioè il concetto fondamentale gliel'avevo detto, con ecco, il mi ricordavo tutto a memoria, quello però è il concetto fondamentale che ho detto L'altro non mi ricordavo manco per cazzo perché non avevo letto Però a senti gli altri mi avevo ricordato un po' di cose Però comunque bene o male E le definizioni del merda, le definizioni manco per cazzo mi ricordavo le definizioni e Non so, il 6 c'è stava? No, 4 e mezzo Però poi io ci ho ragionato su questa cosa, perché 4 e mezzo? E poi non si ricorda il 4 e mezzo perché è Black Friday il Black Friday simone era il Black Friday, quindi non normale che ne metteva un voto più basso, ma ha fatto scontecino. Era eh, io, capito, ma ha fatto sconticino sta cosa. Ma mi piace, mi piace, sconticino ci piace. Però ho capito. Io ero proprio così nel trucco degli astronza. Ah stronza io ti vengo a bruciare la macchina, stronza. E quindi gli ho detto, prof, ma perché mi ha messo 4 e mezzo? E eh, tu non puoi discutere sul tuo voto? E dico, ma che cazzo sta discutendo sul mio voto? Dico, ah, 4 e mezzo, io ti vengo a bruciare la macchina. Eh? Che fa? Mi metti qua 4 e mezzo? Eh, mi sai mi sa che non ti metti 4 e mezzo. Io ti vengo a bruciare la macchina. Ti vengo Ma non la macchina, eh? il monopattino, perché la mica vai a scuola con la macchina. Col monopattino via a scuola. Poi io, io insieme a quest'altra ragazza, diciamo, rappresentante di classe. Eh, che poi è quanto è bello essere rappresentante di classe. Che tu puoi uscire la propria e dici, ah devo andare dalla bici preside. Ah sì, la vicepreside, sì, sì. No, ma non è che vai la ha comprato ai merendini, no, no, mi giuro. Però mi piace, mi piace parecchio. Ah, poi, raga, che sto a fare il con. Sempre il coso con Anthony. Mi hanno avuto un'idea, Alessia e yeah. mi hanno avuto un'idea perché mi è piaciuto Ver veramente, raga, vi giuro, un botto. Mi è piaciuto proprio un botto. Questi idee che ci hanno avuto, che io, no, ora non so se la posso dire, però io non lo dico perché. Nel dubbio, non lo dico. Però mi... vi giuro, raga, che uscirà un progetto un mm, botto figo. E voi non potete manco capire. Che stai proprio lì con la pappetta? Da aspettarlo da ora a giugno. Stai proprio quella pappetta qua, la bavetta, la ricottina? Ah, diceva, ah, sì, sì, sì. Ah, poi, raga, Che ne dite? Sì ma porca, oh, raga, porca puttana, se non guardate il video, pa' ammazzo. Chi ne dite? Se a dicembre, a dicembre, facci i vlogmas? Perché non sapesse cosa sono i vlogmas? I vlogmas sono dei vlog prima di Natale, quindi sono 25. Quando è Natale? 25, sì, sì, 25 vlog prima di Natale, quindi dal primo a 25. Tutti i vlog tutti i giorni. Ah, e poi, stavo pensando, visto che mi sul cazzo se le persone mi dicono che sono un venduto Che sono un abbiato, Un bel vaffanculo Voglio dare la possibilità ad altri creator Di fare sia il video con me Io sto, mi sto già organizzando con molte persone per fare il video Allora ve lo dico sinceramente Non usciranno sul mio canale questi video Che faremo Cioè faremo solamente un video Che sarà sul vostro canale Se il vostro canale mi piace veramente tantissimo Li faremo anche sul mio canale Darvi la, la una disponibilità a voi Per crescere Per farvi iniziare a farvi conoscere Per chi ad esempio fosse un producer Un uh, DJ un rapper un popper un cantante in genere un musicista che ha delle canzoni e vuole magari non ha avuto Quella quel boom Me le inviate Mi iscrivete su Instagram Ciao posso, inviar posso inviarti una mia canzone Così la metti nei video Dico sì Quello è, quel è il problema Se la canzone mi piace Sì dico Ah Che stasica è figata Insomma Se la canzone mi piace Io la metto tranquillamente nei video Per ragazzi se questo video vi è piaciuto più, Vi di lasciare un bel mi piace Un bel mi piace Iniziamo a ritornare attivi A ritornare proprio attivi Con la pappardella Al sugo in bocca Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto Se è così Vi voglio lasciare un bel mi piace Condividete su tutti i social Che volete e Seguitemi su Instagram Che trovate qui Proprio in se non si dice così, commentate con hashtag pappardelle. Fatemi sapere se volete dei vlogmas. Oggi che giorno è. Ci vediamo. Facciamo... Ci vediamo venerdì. Con il prossimo video. E vi prometto che ci sarà un video venerdì. Ricordatevi hashtag pappardelle al suo